Ciao a tutti sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. In questo video voglio farvi vedere come, de come realizzare delle etichette con, eh, con la resina con, partendo da della semplice carta. Eh, io eh, in questo caso ho fatto delle prove con eh, i miei kit digitali perché ho deciso di, di, di provare la resina visto che sto provando la resina un po' in tutte le sue, tutte le sue applicazioni ho voluto anche provare a sfruttarla proprio per eh, utilizzare ancora in un modo diverso i miei kit quindi oggi eh, vi faccio vedere come voglio eh, realizzare un'etichettina con questo cuore del kit eh, lavanda ho pensato appunto a queste etichette perché quando si fanno gli album o i journal, cose di questo tipo, e a volte il particolare in carta è sempre bello, però è della semplice carta e quindi rimane anche un pochino usurabile. Invece se noi con una colatina di resina sopra riusciamo ad ottenere una cosa veramente carina e a quel punto è resistente. Per cui può diventare un bottone per, ehm, per chiudere l'album, per decorare delle buste, per decorare le pagine. Si può fare veramente veramente tantissimo. Allora, eh, bisogna però eh, fare in questo modo. Allora, allora, io ho ritagliato un po' malamente eh, il, mio, il mio cuore. L'ho tagliato malamente perché in realtà dopo dovrò andarlo a rifilare meglio. Ma perché l'ho tagliato semplicemente così perché devo fare questo lavoro devo andare a foderarlo con del semplice nastro trasparente quindi cosa faccio allora prendo il mio nastro in questo modo metto il mio cuore lo attacco dalla parte vedete così dal lato positivo e poi lo vado a chiudere semplicemente così anche dall'altra parte questo semplicemente perché io praticamente in questo modo lo schiaccio bene ma ho il mio cuore che è, diciamo plastificato da ambo le parti perché faccio questa operazione perché se eh, non plastificate la carta questa eh, io, io utilizzo un aggetto di inchiostro per stampare, per stampare i miei i miei lavori, quindi non voglio mettere la resina appunto direttamente sull'inchiostro. Perché praticamente ho provato eh, perché ho provato tutto, ma la carta assorbe la resina e quindi tende a diventare eh, più opaca, perde di lucentezza ed è una cosa che non mi va. Quindi, io vado a rivestire con la plastica il mio particolare in questo modo vedete che l'ho praticamente plastificato quindi il colore rimarrà questo e adesso non faccio nient'altro che andare a fare sopra una piccolissima colata di resina in questo caso utilizzo la resina e quella non la bicomponente che vi ho fatto vedere l'altra volta per i portachiavi ma la resina che si asciuga in pochissimi minuti con una lampada UV ho provato a comprare un set di resine che trovate nella, nella descrizione dei prodotti, trovate il link di quella che ho comprato, che comprende appunto della resina già pronta all'uso e c'è anche una piccolissima lampada UV che serve per, per asciugarla. E devo dire che con questo kit mi sto trovando benissimo, sto facendo tante cose carine. Quindi cosa faccio? Vado a mettere la resina sul mio cuoricino. Allora appoggio la resina su un pezzo qui di silicone ho avvicinato così vedete bene diciamo che una cosa importante è avere un, un piano sottostante eh, che sia in piano perché la, la resina sapete che è autolivellante e quindi eh, se non ci fosse, se, se siete su un piano obliquo rischiate che la vostra resina vi coli fuori dal, da, quello che volete, da, da quello che volete decorare e, mh, dunque un'altra cosa eh, questo tipo di resina che vedete quella che, che vi dicevo che ho acquistato e a differenza della resina di componente rimane anche più, più densa quindi per queste cose per questi particolari è anche più facile da gestire perché riuscite a, a gestirla meglio e non rischiate che, che vi scappi quindi metto un po' di resina guardate poca ora prendo io utilizzo questa, questo spillo qui di metallo e vado semplicemente a fare in modo che vada su bene sui bordi vedete questa resina essendo abbastanza ehm, come si dice ehm, non è tanto liquida no quindi voi la spostate tranquillamente riuscite ad arrivare sui bordi e, e non rischiate che vi esca fuori è un'operazione che fate veramente in fretta potete tranquillamente per esempio utilizzare uno stuzzicadenti ora io utilizzo questo perché ormai è diventato il mio strumento che utilizzo sempre per fare questo lavoro ma uno stuzzicadenti va benissimo è perfetto e praticamente avete lo stesso, lo stesso effetto quindi vado così sul bordo in questo modo se dovessero esserci delle bolle tipo questa le togliete fate proprio che toglierle così evitate di avere la bollicina che è brutta da vedere e direi che a questo punto non ci sono più bolle Adesso non voglio accendere la luce perché altrimenti non vedete più nulla, c'è il riflesso. Guardo io contro luce e comunque direi che non ci sono più bolle. E ora non mi resta nient'altro che utilizzare il... Vedete? C'è questo piccolo... Eh, questa piccola lampada UV che serve proprio per asciugare e vado ad utilizzarla per asciugare la mia resina E tarata a, ho visto, ho fatto la prova a 45 secondi praticamente più o meno quindi la faccio andare un paio di volte così eh, in modo da avere almeno 90 secondi e così siamo sicuri che la resina asciuga bene e a seconda dello spessore che fate potete, potete usare il tempo che, che, che necessita per asciugare la resina. Considerate che comunque ehm, i tempi sono da un minuto a tre minuti a seconda degli spessori, della grandezza di quello che state facendo. E quindi io in questo caso metterò 90 minuti, faccio andare la prima, la prima parte, dopodiché vedete si è spenta da sola, la riaccendo. E, e la faccio andare la seconda volta con questa resina sto facendo delle cose molto molto carine magari farò degli altri video e sto facendo dei segnalibri bellissimi o ho fatto altri portachiavi delle cose che sono molto carine diciamo che tra l'altro sto facendo anche un mix tra la resina e eh, bicoporente che ci mette 24 ore ad asciugare e sto facendo le rifiniture con questa resina UV che mi permette di fare molto più in fretta e, e quindi sto ancora facendo delle prove insomma sto, sto utilizzando un po' tutte e due le resine per sperimentare un po' perché è una cosa che, che trovo carina mi diverte un sacco e si possono fare delle cose veramente belle a questo punto vediamo un po' direi che il mio particolare è pronto adesso non lo voglio toccare allora eh, si consiglia una volta asciutta la resina eh, di eh, comunque eh, evitare di toccarla per eh, qualche secondo in modo che altrimenti rischiate che potrebbero rimanere sopra le, le, le impronte digitali perché rimangono le ditate guardate che bella quindi capite che un'etichettina del genere Vedete, adesso ve la faccio vedere alla luce così si vede proprio la lucentezza. Praticamente un'etichettina del genere eh, rimane molto molto più eh, rifinita della semplice etichetta di carta. Quindi se voi volete abbellire qualcosa o rifinire qualcosa è molto più carina. Io vi faccio vedere per esempio cosa ho fatto. Ho provato con un'etichetta, sempre de, di uno dei miei kit etichette. Vedete questa qui anche contro luce, ok? gli ho fatto una piccolissima colata di resina poi ho bucato col punteruolo perché essendo sottile ho potuto farlo gli ho messo uno spillo quindi si può appendere e poi ho fatto anche un bottoncino sempre con un altro particolare del mio kit lo faccio vedere anche questo vedete che lucido e quindi ho fatto diciamo, queste, queste tre prove per vedere come